Molti mi domandano che lavoro fai e io sto lì in crisi totale e la prima cosa che rispondo è Ah ah mi hai fatto una domanda da un milione di sterline Non so rispondere esattamente a questa domanda perché in effetti io insieme ai miei ragazzi facciamo centinaia di cose diverse Tantissime, delle quali vado anche molto orgoglioso La nostra attività, la nostra attività primaria che è Living London Way prevede diversi servizi cioè noi in pratica aiutiamo le persone a trasferirsi nel Regno Unito a trovare per loro un alloggio facciamo traduzione di curriculum di cover letter facciamo traduzione legale di documenti come per esempio diplomi e certificati vari e in più eh, offriamo un servizio di supporto per la ricerca del lavoro questo diciamo è la base dei servizi di Living on the Way c'è un piccolo reparto di Living on the Way eh, che si occupa anche dell'apertura di attività commerciali all'estero ma non è l'unica cosa che facciamo siamo dei videomaker ovviamente dilettanti che stanno cercando di professionalizzarsi sempre di più e quindi creiamo contenuti per il web video di nocciolino in questo caso ma anche video che ci permettono di avere più visibilità sulle piattaforme come youtube vimeo eccetera eccetera eccetera per esempio in italia abbiamo diversi alloggi e stiamo lavorando per far sì che le persone straniere vedano i video in modo tale da essere interessati al luogo in cui abbiamo ovviamente le case quindi per intenderci parliamo street food parliamo di dell'arte parliamo delle bellezze paesaggistiche che abbiamo a napoli in questo caso e ci stiamo professionalizzando sempre di più per che abbiamo intenzione di fare cortometraggi, magari di partecipare a dei piccoli contest, ce la stiamo mettendo tutta. Inoltre abbiamo anche un'associazione per la rivalutazione territoriale in Italia, facciamo davvero tante attività, corsi di lingua gratuiti, corsi di marketing, davvero tante cose, corsi di vario tipo, davvero tante cose, uh, addirittura ci occupiamo di corsi di restauro, di shabby chic, facciamo davvero tante cose, ci muoviamo soprattutto nel sociale ed è una cosa bellissima facciamo clown terapia facciamo ripetizioni per i bambini che non possono permettersi magari di pagare dopo scuola lo facciamo gratis facciamo davvero tantissime cose per la società, per la collettività sinceramente ne vado molto orgoglioso e poi eh, in ultimo ma non per ordine di importanza abbiamo deciso di aiutare le persone ad andare a studiare nell'est Europa principalmente in Romania e principalmente per le facoltà di odontologia di medicina questo perché abbiamo notato che, e questa è un'esperienza mia personale perché ho conosciuto diverse persone che si sentivano frustrate che hanno dovuto ripiegare non entrando magari non superando magari test di ingresso in medicina o odontoiatria hanno dovuto ripiegare su biologia o biotecnologie quindi da lì da questo confronto con queste persone che sono miei amici eh, e avendo capito effettivamente l'esigenza del aggirare l'ostacolo anche perché esistono delle baronie talvolta invalicabili proprio nelle, nei contesti universitari mi sono spinto e sono andato in Romania, ho fatto delle partnership con delle università e quindi ci occupiamo anche di questo cioè noi dall'iscrizione all'università, al corso di romeno, all'alloggio in Romania e poi alla tassa universitaria annuale eccetera eccetera eccetera quindi davvero facciamo tante cose come rispondere quindi alla domanda che lavoro fai? Io cioè, mi sento in crisi.